la si è alzata presto stamattina sta facendo colazione con l'erba c'è una parecchia poi si sceglierà un posto dove mettersi a ruminare ruminerà un po' poi ricomincerà a mangiare le mucche sono abituato a mangiare tanto mangiano veramente tanto anzi le mucche come Nandina, che è una mucca da latte, sarebbero costrette a stare rinchiuse tutto il giorno in delle gabbie molto piccole, 24 ore al giorno sveglie con le luci artificiali, obbligate a mangiare in continuazione farine animali, farine vegetali, antibiotici, sostanze appetizzanti, il tutto per farla diventare ciccionissima farla diventare di oltre 300 kg all'età di un anno così che può cominciare a rimanere incinta e a produrre latte anche fino a 100 litri al giorno producono le mucche da latte dopo che rimangono ingravidate e quindi la sua vita sarebbe questa 6-7 anni di schiavitù obbligato a mangiare di continuo e poi uccisa a 7-8 anni e macellata come carne di seconda scelta che infatti Nandina si vede proprio che è carne di seconda scelta Nandina bella vieni qua bella Nandina guarda, guarda che ti ho portato Nandina guarda. la macchinetta fotografica ti saluta bimbu Nandina è stata fortunata, anche lei come me è riuscita a uscire dal sistema il suo era anche più pesante quindi adesso invece che 7-8 anni di lager potrà vivere boh, 5-10-20-30-40 anni di semi-libertà l'importante è che non va nei terreni vicini perché poi ci sono gli orti e magari la gente se lamenta nel suo piccolo recinto dei 4000 metri l'erba è già finita meno male che ce ne abbiamo altri 10.000 e poi se no gli compreremo una balla di fieno nandina va d'accordissimo con i cani, con i paperi pure con me è affettuosa pure le coccole pensa che io sono la mamma quando non è distratta a mangiare l'erba mi cerca sempre appena me ne rientro a casa mi chiama perché pure lei vorrebbe entrare <ride> è vero Nandi bella, vieni qua gli stanno a crescere le sisette andandina, vai vedere le sisette mandi è qua fai vedere le sisette ecco le sisette di nandina gli stanno a crescere ma più di così Mm. Nandina Bella Bella A Nandina gli piace anche di correre Scalcia Cose che probabilmente non riuscirete a vedere mai Se non avrete mai la fortuna come me di poter accudire una mucca in libertà vieni bella uh. bastardi cacciatori e niente ragazzi ma soprattutto ragazze Nandina l'avete conosciuta sa qui non gli manca niente c'è solo tanta tanta voglia di una mamma una mamma vera perché purtroppo con la barba non sono molto credibile e abbiamo tutti bisogno di una mamma dolce che siamo tanti cuccioletti come E eh niente, l'andina ve l'ho presentata Buona giornata ragazzi Qua da lavoro da fa ce n'è veramente tanto